Ok Ko, hai notato che i miei colori sono esattamente quelli no, di... No! Non l'ho mai notato. Che strana coincidenza, non credi? Eh, uh, Akko, tu sei tutta una coincidenza. <sussurra>